Se vendi su internet sai benissimo che una controversia Paypal può darti una brutta giornata oggi voglio parlare con te delle controversie sia Paypal che anche degli altri processori di pagamento come affrontarle e come vincerle quasi sempre resta con me! Sono Daniele in questo canale ti parlo di dropshipping, processori di pagamento e crescita finanziaria Oggi voglio parlare con te di PayPal e controversie. Se vendi online e utilizzi PayPal, se vendi su eBay o Shopify e hai PayPal come metodo di pagamento, sai benissimo come una controversia aperta da un cliente può darti una brutta giornata. Ma oggi voglio spiegarti esattamente come affrontarle nel miglior modo possibile per evitare di perdere soldi e soprattutto evitare di prendere difetti sul processore di pagamento che possono portarti alla sospensione del conto prima di procedere ti chiedo gentilmente di iscriverti al canale mettere like al video così mi aiuterai a essere spinto dall'algoritmo di youtube e farmi conoscere sempre più persone stiamo crescendo e vi ringrazio tutti quanti per seguirmi ed esservi iscritti ma tornando all'argomento di oggi la controversia Paypal cos'è? se non sai cos'è Paypal offre una garanzia ai clienti quando acquistano una garanzia che può arrivare fino a tre mesi in alcuni casi, ma in altri casi fino a 180 giorni. E il cliente, quando riceve il progetto o non riceve il progetto, può avere una controversia con Paypal dove chiede di intervenire al processore di pagamento perché c'è un problema con il tuo ordine. Paypal, prima di intervenire, ti dà un atto di tempo dove tu puoi risolvere il problema. Sappiamo benissimo che molte di queste controversie sono facilmente risolvibili, ma altre un po' meno, soprattutto se abbiamo a che fare con truffatori o persone con cattive intenzioni che cercano di rubarci dei soldi. Quindi è importante sapere come funzionano e come proteggerci per evitare di perdere denaro a ogni controversia. Se vendi online è impossibile... Evitare le controversie, sia che tu sia con PayPal, con Shopify, eh, payment, Payments, sia che tu sia con Stripe, con eBay, ovunque c'è la possibilità di ricevere le controversie. Più o meno ci aggiriamo all'1% eh, del totale degli ordini in cui riceviamo una controversia, questa è la media, poi se è meno è ancora, ancora meglio, se è di più evidentemente hai un problema con il tuo business model. Eh, ma cosa fare quando ci apre una controversia? La controversia può essere aperta per diversi motivi. La, il motivo più comune è oggetto non ricevuto. Se noi scriviamo un oggetto ci dobbiamo assicurare sempre di inserire un tracking number, un codice tracciabilità nel nostro ordine PayPal, perché senza codice tracciabilità la controversia la perderemo automaticamente. Quindi ogni ordine che fai, sia che tu vendi in dropshipping, sia che tu vendi... Eh, articoli che hai in tuo possesso, assicurati di avere un tracking number da, mh, da mettere su Paypal quindi se tu vendi su Shopify, metti il codice di tracciabilità su ogni ordine e assicurati che Shopify lo aggiorna autom automaticamente su Paypal se Shopify non lo aggiorna automaticamente su Paypal inserisci il codice di tracciabilità manualmente su Paypal o utilizza un software che lo fa per te se tu vendi su eBay, inserisci un codice tracciabilità su ogni ordine, eBay lo metterà automaticamente su Paypal. Questo è importantissimo. Eh, oltre a così, daremo anche la possibilità ai clienti di vedere in che stato è il loro pacco. Non spedire mai senza codice tracciabilità, eh, perché perdi solo soldi e rischi di farti banare il processo di pagamento. Quindi, quando un cliente ci aprirà una controversia per oggetto non ricevuto e avremo un codice tracciabilità la prima cosa da fare è andare a vedere il codice tracciabilità, che cosa ci dice? se ci dice che è consegnato, gli rispondiamo al cliente dicendo guarda l'articolo risulta consegnato assicurati che non sia stato preso da qualche tuo familiare o da qualche tuo vicino perché il, il corriere lo ha consegnato all'indirizzo indicato a questo punto il, aspettiamo la risposta del cliente, se il cliente lo trova e dovrebbe chiudere la controversia se il cliente vuol, non vuole ancora chiudere la controversia a questo punto noi avremo la possibilità di scalare la controversia a PayPal e farla intervenire PayPal vedrà che il codice di tracciamento risulta che l'oggetto è stato correttamente consegnato e chiuderà la controversia a tuo favore se l'articolo non risulta consegnato ci possono essere diversi casi eh, l'articolo è, è stato smarito. A questo punto tu dovrai rimborsare il cliente e farti rimborsare dal, dal corriere o dal tuo fornitore se lavori in dropshipping. Eh, la stessa cosa se l'articolo è stato danneggiato. Un altro, un altro fattore che può accadere è indirizzo errato. Può capitare che i clienti ti diano un indirizzo errato e quindi il corriere non può consegnare l'articolo perché l'indirizzo. Non è corretto e quindi rimane in giacenza o ti torna indietro. In questo caso, se tu scali la controversia a PayPal, PayPal dovrebbe darti comunque a favore a te il risultato e, non, e dovrebbe chiudere a tuo favore. Però, ovviamente, il tuo primo obiettivo deve essere di dare un servizio di customer service ai tuoi clienti di primo livello quindi quello che puoi fare è semplicemente prendere in carico la richiesta e scrivergli un altro oggetto se possibile o semplicemente cercare di risolvere con il portiere e cambiare indirizzo in questo modo risolvi il problema cliente lo fai felice anche se teoricamente non ti tocca Ma cambiando tipologie di controversie un'altra tipologia di controversie che può accadere molto comune è la scatola vuota. Il cliente dice che ha ricevuto la scatola ma dentro non c'era nulla. Questo tipo di controversia è la più difficile da, da vincere per un venditore perché PayPal, come tutti i processi di pagamento, sono eh, diciamo, orientati al cliente, quindi saranno portati a dare sempre ragione al cliente, anche se a meno che il venditore riesce a dimostrare il contrario ci sono casi in cui quello della scatola vuota è difficile dimostrare il contrario ciò che puoi fare è ovviamente se hai gli oggetti in tuo possesso, in tuo possesso fai sempre una fotografia un video mentre scatoli l'articolo e gli metti l'etichetta del cliente pesa inoltre il pacco, indica il peso del pacco nel corriere in modo che nella, nella ricevuta del corriere ci cioè indicato il peso del pacco così che se il cliente dice è arrivata la scatola vuota avrai il peso della scatola al momento della spedizione. Ovviamente questi non, non, precludono il fatto, non precludono il fatto che il cliente può vincere la controversia perché come vi dicevo è una delle controversie più articolate da poter vincere per un venditore e purtroppo è una serie di truffe possono accadere su questo, questo giochetto, però tu devi fare di tutto per combatterle e cercare di vincere la controversia. In alcuni casi PayPal potrebbe chiudere la controversia a favore del cliente, ma in ogni caso rimborsandolo di tasca propria e tu non perderai soldi in altri casi invece perderai soldi e, e non puoi farci nulla perché semplicemente se hai un business o se vendi usato qualsiasi cosa devi mettere in, in conto una percentuale di articoli che verranno persi, smariti, danneggiati o truffati purtroppo non possiamo farci nulla avremo obbligatoriamente delle perdite in ogni business ci sono delle perdite quello che possiamo fare è semplicemente abbassarle e cercare di perdere il meno possibile un'altra controversia che può accadere è quella per articolo contraffatto se una, una cliente apre una controversia per articolo contraffatto non può per leggere rispedirti indietro l'articolo quindi quello che devi fare qua è avere cioè, tutti gli scontrini eh, le fatture, i certificati di garanzia, i certificati di, ehm, che attestano che è autentico, devi avere tutti questi documenti, soprattutto se vendi articoli costosi o articoli a rischio come vestiario o orologi o accessori o collane di oro o questi articoli che sono soggetti a questo tipo di truffe, devi cercare di avere più documenti possibili che attestano che l'articolo è autentico. Eh, questa è la, forse la controversia più difficile da vincere perché, ovviamente, devi dimostrare che tu, se hai venduto un orologio, devi dimostrare che quell'orologio è autentico. Ovviamente, devi avere quindi tutti gli scontrini, tutte le fatture, tutti eh, i certificati possibili per cercare di vincere la controversia. Poi, ragazzi, un'altra cosa che voglio chiarire è una controversia solitamente viene vista mh, dai venditori, da noi, come una singolo, un singolo accadimento. Invece, quello che voglio che voi capiate è che le controversie non sono semplicemente il singolo evento, ma è tutto lo stato del vostro account. Perché se voi avete un conto in cui fate centinaia di vendite al mese e avete una percentuale di controversie vicino all'1% o più bassa, magari 0,2%, 0,1%, non aprono mai controversie, quando dopo 3-4 mila vendite vi aprono una controversia, la possono aprire per quello che vogliono, ma PayPal ha uno storico su di voi ha visto che avete fatto 3.000 vendite senza nemmeno una controversia di articoli consegnati e clienti felici quindi qualsiasi motivo sarà l'apertura se voi anche riuscite a dimostrare che anche con poca documentazione che avete fatto tutto il possibile, avete fatto tutto ciò che era in vostro dovere Paypal sarà più incline ad aiutarvi, sarà più incline a chiudere la controversia a vostro favore o semplicemente a chiudere la controversia senza regarvi un danno economico ma se avete un negozio che spedisce dalla Cina o che vendete usato che diciamo, non specificate esattamente gli articoli, le, le loro condizioni, come si trovano, avete un sacco di lamentele, un sacco di controversie. Se vendete 20 oggetti a mese e vi aprono 5 controversie, siamo al, 20, al 25% di controversie qualsiasi cliente che aprirà una controversia, automaticamente Paypal gli darà ragione perché? perché ha poco storico su di voi e quel poco storico che ha su di voi è pessimo voi dovete cercare di stare il più basso possibile a livello percentuale di controversie questo vi aiuta anche contro i truffatori io per esempio ho un conti Paypal in cui la percentuale di controversie ho alcuni conti in cui è allo 0%, letteralmente non ho preso mai una controversia e alcuni conti in cui è forse lo 0,3 0,5 qualcosa del genere cioè prendo una controversia ogni 2000 3000 ordin queste sono percentuali molto basse quando un cliente mi apre una controversia è difficile che io la perdo oltre perché ho tutta la documentazione oltre perché ho un business legittimo ma anche perché paypal molte volte mh, Guarda la percentuale di controversie, se vede che tu fai 5.000 ordini e non hai nemmeno una controversia, non ha motivo di pensare che tu sei in cattiva fede. E quindi guarderà meglio il tuo caso e darà un occhio di riguardo al venditore. Ma ovviamente se hai tantissime controversie sarà più incline a dare ragione al cliente perché hai una pessima reputazione. Bene ragazzi, spero che oggi ho chiarito qualche dubbio su PayPal e le controversie. Vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube, di mettere like se avete trovato le informazioni utili e vi aspetto per il prossimo video. Grazie essere di essere rimasti fino alla fine. Ciao, alla prossima!